Amici di IPA20 benvenuti al complesso sportivo Kennedy per seguire insieme la finale per il terzo e quarto posto della CS Kennedy Cup riservata alla categoria over 40. In questo momento l'arbitro Lazzaro dal fisco d'inizio di questa gara ricordiamo finale terzo e quarto posto categoria over 40 tra la Unit e Light Tech Dental. Passiamo subito alla lettura delle formazioni delle due squadre. La Tech Dental si schiera con Calvino, D'Ambrosio, Mora, Camorani, Piscovo, Zannella, Abruzzese, Moriello, Morra, Teta e Calaiò. Risponde la unit con Losciale, Tarantino, Chiumariello, Castaldo, Scasserra, Gentile, Percacciolo, Bacio, Terracino, Bonanno, Galizia, e Fu eh, scusa, eh, Velotta e Fusco. Ricordiamo il nome dell'arbitro, Lazzaro, quadruvato dagli assistenti Tezzi e Mercurio. Qui con me in postazione c'è la collega Elisabetta Nappo. Benvenuta Elisabetta. Buongiorno, ciao Mauro e buon, buona visione ai nostri spettatori. Siamo arrivati alle finali, quindi oramai il torneo è arrivato agli sgoccioli. La prima è già iniziata per l'assegnazione del terzo posto. Di in campo due delle squadre protagoniste che hanno sicuramente fatto molto nel corso di queste settimane. Il loro cammino si è solo interrotto per, eh, perché evidentemente avranno incontrato delle squadre più determinate ad arrivare comunque alla finale. E anche questo incontro si prospetta sicuramente molto avvincente perché sono schierati in campo alcuni calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, quindi sicuramente siamo di fronte a dei protagonisti che ancora oggi, nonostante chiaramente abbiano la passione che non li ha abbandonati, riescono comunque a dare ancora il meglio e a far divertire e divertirsi, che non è mai un binomio che bisogna dare per scontato. Ora è l'Hitec che cerca comunque di passare le retrovie e giungere vicino all'area di rigore. Però c'è un fallo, quindi l'arbitro già interrompe il gioco. Ma allora, allora, approfittiamo, Elisabetta, anche per ricordare che... La Unit si è qualificata, cioè almeno quanto meno, a questa finale perché in semifinale ha perso 3-1 con l'Atletico Napoli, mentre invece l'Aitec Dental ha perso 3-2 in una partita molto tirata, giocata contro la Super O. Ricordiamo entrambe le partite, le abbiamo trasmesse in diretta qui sulla piattaforma di IP Eventi lo scorso sabato. Ricordiamo anche che dopo questa finale terzo e quarto posto ci sarà la finalissima, quella che determinerà la vincitrice di questo torneo, che rappresenterà Napoli poi nelle finali, di Cervia, nelle finali nazionali di Cervia eh, nel mese di giugno. Finale che sarà tra ehm, l'Atletico Napoli e, la, e il team Super C'è Quindi anche una responsabilità in più per chi sarà il vincitore di questo torneo, di andare a rappresentare di colori una, una città, un, una regione, in questo caso la Campania, in questo caso Napoli in uno sport seguitissimo, quindi comunque anche queste finali che si svolgeranno a Cerbia sarà molto, molto seguito perché il torneo ha riscosso un notevole successo anche di attenzione da parte dei, degli spettatori. Purtroppo in tempo di Covid non è almeno per questi livelli ancora aperta la possibilità di un incontro col pubblico, coi tifosi ma verranno sicuramente tempi migliori già mh, ad altri livelli abbiamo visto come si è cominciato ad aprire al sifo presente sugli stadi è una sorta di normalità già ha cominciato a fare capolino sicuramente in questo caso la mancanza di pubblico si fa sentire però è... intanto c'è l'Hitek Dental in attacco con la, alla ricerca del gol del vantaggio abbiamo sentito poco, poco fa le parole del, di Emanuele Calaiò che si è detto pronto a divertirsi in questa gara come giusto che sia. E comunque ricordiamo che c'è ci cioè anche da fare un, un complimento, un applauso enorme all'organizzazione che, certo. malgrado l'emergenza Covid, è riuscito a mettere su un torneo e a portarlo anche a termine. C'è la battuta di questo calcio di punizione, il cross in area di rigore. Viene anticipato eh, Murra in calcio d'angolo e quindi c'è un tiro dalla bandierina per l'Hightech Dental che è in maglia blograna, strisce verticali, mentre invece la Unit è in maglia bianca con una fascia gialla sul petto. Si incarica della battuta dalla bandierina Camorani. Quando si gioca il sesto minuto di questo primo tempo siamo sempre sullo 0-0. Rossi Camorani, l'uscita del portiere Lo Sciale che, allunga, che allontana la palla in rimessa laterale, rimessa laterale che si appresta a battere il numero 10 eh, Teta. Ora è Moriglio, il tiro di Moriglio, la respinta di Lo Sciale e poi la difesa a perfezione e disimpegno con Bacio Terracino che ha impostato l'azione ora c'è un contrasto a centrocampo tra i due, tra i due numeri 4 per Cacciuolo e Camorani ma si mette l'arbitro di mezzo quindi come da regolamento interrompe il gioco restituisce la palla a uh, Camorani che molto sportivamente a sua volta la, la ridà alla Unit che stava impostando l'azione ancora Unit in possesso palla che sviluppa la manovra sulla fascia laterale sinistra intercettato però da Mora l'azione d'attacco dei bianchi quindi da Mora calaiò lo scambio C'è ora una buona azione del, della unit con Fusco che reclama un intervento irregolare non è così per l'arbitro e quindi Chiumarillo può impostare l'azione ora sulla sinistra con Bacio Terracino per, per Cacciolo quindi sulla destra per Gentile il lancio in area di Gentile contrasto con la palla che arriva al numero 27 Bonanno Intanto c'è un calciatore della High Dental che è rimasto a terra dopo il contrasto aereo. Il gioco è fermo. ripreso il numero 2 d'Ambrosio dell'Hitec Dental e quindi ora può ripartire l'azione con Mora che imposta sulla, sulla sinistra per Piscopo il lancio in avanti per Calaioso, filo del fuorigioco ma la posizione è regolare e prontamente l'assistente dell'arbitro Mercurio ha segnalato la posizione regolare ripartita subito la Unit Ora Bacio Terracino, indietro per Tarantino, ancora per Cacciuolo, quindi recupera palla Litec Dental con il numero 8 Moriglio. Morra, cerca l'intesa con Calaioma, il passaggio del numero 9 dell'Aitec Dental fuori misura e quindi a gioco facile alla difesa della, della Unit, per recuperare palla impostare l'azione d'attacco, interrotta però da Camorani in rimessa laterale nono minuto, sempre 0-0 tra Unit e Hightech Dental ricordiamo finale terzo e quarto posto categoria over 40 della eh, ICS Kennedy K. Ora è, Cast è Castaldo, centralmente per Bacio Terracino, in verticale per Fusco, anticipato però dalla difesa dell'Aita della Idental, recupera palla numero 27 Bonanno, cerca il, lo spazio giusto per servire i suoi attaccanti, è costretto a tornare indietro da percacciolo, quindi ancora sulla sinistra per... Scasserra, di nuovo per Cacciuolo quindi Gentile il tocco di Gentile è intercettato però da Zannella che fa ripartire così la Tec Dental con Teta che lancia Calaiò, pescato ancora una volta in offside, prontamente segnalato dall'assistente dell'arbitro e quindi l'arbitro Lazzaro fisca ancora un calcio di punizione in favore della Unit, Unit già che è ripartita in questo momento supera la metà campo avversaria Bacio Terracino in posta, sulla destra per Castaldo. Il lancio in avanti di Castaldo per Velotta. Velotta fermato da, da Mora in secondo l'arbitro in maniera regolare. Ora c'è ancora il lancio di teta per Calaiò, questa volta la posizione è regolare. Calaiò si lancia verso l'area di rigore, affronta il portiere e con un tocco di esterno sinistro batte lo sciale e porta quindi in vantaggio l'Hitec Dental all'undicesimo minuto di questo primo tempo quindi è in vantaggio è in vantaggio Dental per una rete zero, ci sono le proteste della Unit per la posizione ritenuta irregolare di, di Calaio non è così per l'arbitro e i suoi assistenti quindi all'undicesimo cambia il risultato Hitek Dental 1 Unit 0 gol di Calaio all'undicesimo minuto di questo primo tempo sì, Emanuele Calaiò, capitano che abbiamo intervistato, che abbiamo avuto il piacere di intervistare prima della partita e abbiamo parlato proprio di questo, di fatto che lui fosse il bomber, quindi comunque questa necessità di segnare, il Calaio non si è smentito nemmeno in questa occasione. Intanto c'è già un cambio nelle file della, della UNIT, è costretto a lasciare il campo a più un Marillo. Al suo posto entra con il numero 3, è Esposito. ora la unit prova subito a reagire dopo il gol subito, imposta l'azione con Gentile quindi indietro per Castaldo e tocca il suo primo pallone esposito. torna da Castaldo il nuovo entrato nelle file della unit il lancio di Castaldo per Fusco intuisce l'intenzione dell'avversario More quindi ferma l'azione e fa ripartire la tech ancora con Teta E c'è un problema anche per Esposito sfortunata la unit in questo inizio di, di gara di nuovo entrato Esposito è un, accusa un problema muscolare vedremo se sarà in grado di, di riprendere il gioco sembra di sì intanto l'arbitro che aveva fermato il gioco per, per, per controllare le condizioni del calciatore della unit, dà la palla al numero 8 Morillo. Che molto sportivamente la restituisce agli avversari. Ora è cassaldo che imposta per la Unit, Unit in verticale per Fusco, lo affronta Mora, lo salta Fusco, entra in area di rigore Fusco, Fusco, il tiro di Fusco rimpallato dallo stesso Mora. La palla termina in calcio d'angolo e c'è un corner anche per l'Aitec Dental che si incarica di battere con la maglia numero 11 Gentile. Bello scontro fisico eh, tra Fusco e Mora quindi... Ancora Gentile, il cross della sua terra, però intercettato dalla difesa dell'hitec dell dental, allontanato il pericolo ma c'è Calaio che pressa due avversari, riconquista la palla per l'Hitec Dental, la controlla e la protegge e la sfera termina rimessa laterale. Lo stesso Calaio che batte per Teta indietro per D'Ambrosio anzi è il numero 7 abruzzese sbaglia il controllo il 7 del blugrana e quindi la palla termina rimessa laterale a favore della unit si incarica della battuta Tarantino c'è un contrasto con Bonanno che però conquista una rimessa laterale C'è un malinteso tra l'arbitro che non, non ha visto la segnalazione del suo assistente che la palla era uscita sul controllo di Mora e del portiere, del portiere Calvino. Faccio d'angolo che viene però battuto, a nostro avviso, dal, dal lato opposto dove è uscita la palla. Però va bene così per l'arbitro. Gentile per Castaldo il cross dei due dei bianchi trova prontissima la battuta verso la porta avversaria di Velotta la palla termina non distante dalla traversa della porta difesa dal portiere Calvino pronta reazione dei bianchi della unit che con Velotta hanno trovato la conclusione che ha impensierito non poco la difesa avversaria ora è Mora che imposta l'azione per Lighter Dental passando per Piscopo quindi Moriglio verticale per Morra sulla sinistra per Zannella ora è Teta ancora Teta in possesso palla che scambia con, con Camorani Calaiò scambia ancora con un compagno, si avvicina all'area di rigore trova lo spazio, il suo tiro, la deviazione il portiere con qualche difficoltà riesce a controllare a gestire la palla e a evitare anche la battuta in rete del numero 9 Morra Bravo il portiere, lo Schale che evita il raddoppio dell'hitec dell Dental e quindi mantiene ancora in partita la UNIT. Sedicesimo nel primo tempo, sempre hitec Dental 1, UNIT 0 per il gol di Calaiò all'undicesimo minuto. Il lancio ora è per Murra che però è al di là della linea della, dei difensori della UNIT, quindi posizione irregolare segnalata dall'assistente dell'arbitro e quindi... Si riparte con un calcio di punizione per la unit, già battuto, con, per Cacciolo che imposta l'azione, va sulla sinistra, poi la palla centralmente per il numero 26 Tarantino, quindi se va sulla destra da Castaldo, il lancio in avanti di Castaldo che cerca Fusco oppure Velotta, la spizzata di Fusco leggermente lunga per Velotta e quindi il portiere Calvino può bloccare la palla senza problemi e far ripartire i suoi. Cambio Morra Camorani, ancora tra i piedi di, di Morra la, la palla, quindi c'è Teta, Calaiò, ancora Teta, sulla sinistra per Zannella, spinge il numero 6 del Blu Grana, il cross, in area di rigore. E il portiere Lo Sciale smanaccia la palla e così evita l'intervento di Morra che a portavoce avrebbe potuto battere senza nessun problema a rete. Ancora una volta determinante l'uscita del portiere Rociale e quindi la UNIT ora può impostare l'azione passando per i piedi di Cassaldo sulla fascia destra. Per Cacciolo, centralmente per Bacio Terracino, quindi sulla sinistra per Tarantino. Ora è Fusco, subisce un fallo Fusco e l'arbitro Lazzaro fisca un calcio di punizione in favore della UNIT. la battuta a sorpresa di Bacio Terracino la palla però è, è lontana dai vali della porta di, di Calvino e quindi nulla di fatto, si riparte ora con Mora che imposta per l'Aitec Dental. lo scambio con Camorani quindi sulla sinistra per Piscopo ancora Camorani anzi è Moriglio Calaiò scambia con Camorani Torna da Mora, quindi sulla destra per D'Ambrosio. Centralmente ancora per Moriglio, giro palla dell'itec del Dental, che ora Conteta lancia sulla sinistra liberissimo Zannella che però sbaglia il controllo e quindi la palla termina così in rimessa laterale. Ma c'era anche una posizione regolare di Zannella. quindi il gioco riprenderà con un calcio di punizione che sta presto a battere D'Ambrosio per, per chiedo scusa Cassaldo per la unit ancora Cassaldo in possesso palla, scambia con Gentile quindi da Percacciolo. ancora Tarantino c'è un contrasto che vede il vincitore Morra, Morra, avanza il numero 9 il suo tiro sfiora l'incrocio dei pali ancora una conclusione verso la porta avversaria dell'Aitec dell Dental che riesce ad arrivare in maniera abbastanza facile alla conclusione, anche se questa volta il tiro è fuori misura e quindi nulla di fatto, si resta sull'1-0. Dopo 20 minuti di questo primo tempo, sempre high tech Dent all'1, Unity 0, ricordiamo i gol di Calaiò all'undicesimo minuto. Il cross in area di rigore è controllato senza problemi dalla difesa dell'Aitec Dental che con il portiere Calvino fa ripartire ancora una volta Zannella sulla sinistra. Zannella viene centralmente per Moriglio, in verticale per Calaio, di prima per Teta, ancora Calaiò. Scambiano i due calciatori dell'Aitec Dental, lancio di Teta, perfetto per Camorani che però perde il contatto con, con il pallone e lo stesso termina a fondo campo che si accinge a battere ora il portiere Lo Sciale. direttive degli arbitri e in questo caso degli allenatori si fanno sentire quando c'è mancanza di pubblico non si riesce a gestire anche questo. Poi siamo anche abbastanza vicini al terreno di gioco quindi sì, si, ancora di più il, cioè, si, si, si sente ancora di più ciò che dicono in campo. E sono abbastanza motivati gli stessi allenatori che non basta. Anzi ricordiamo che anche nelle partite precedenti abbiamo ascoltato qualche espressione un po' meno, sì, colorida, <ride> meno poco più colorita un ecco, po' più eh, così diciamo meno elegante Dai. <ride> intanto l'avanza la l'Aiter Dental con Camorani, ma il suo lancio è fuori misura e quindi la palla termina ancora a fondo campo che si appresta a battere per la uniti portiere lo Sciallo. Sicuramente possiamo dire che l'operato degli arbitri in queste giornate è stato ineccepibile, forse saltando alcuni episodi che sono chiaramente sempre presenti nell'ambito del corso dei 90 minuti, sicuramente arbitri all'altezza della situazione, all'altezza del compito che gli veniva assegnato. Anche Però... perché ricordiamo che tante volte sono state arbitrate gare senza gli assistenti di linea, quindi una difficoltà in più. A questo poi aggiungiamo che ci sono polemiche arbitrali in serie A dove c'è una, Infatti, una tecnologia avanzata avanza per distanza. limitare gli errori e comunque ci sono con tanto di polemiche quindi figuriamoci a questi livelli dove poverini gli arbitri non hanno certo l'aiuto della tecnologia e spesso neanche degli assistenti di, di linea ecco ad esempio in questo caso c'era una posizione irregolare di Cusco, è stata rilevata, rilevata grazie proprio all'assistente di linea quindi un arbitro che eh, faccia una partita del genere deve avere una personalità molto più complessa molto più decisa rispetto certo, a... Certo, certo. deve farsi rispettare comunque è facile farsi rispettare per un arbitro in base a quella che è la tua mm. esperienza oppure eh, dipende dal carattere, dalle circostanze a questi livelli non è facile, mm. non è facile anche perché c'è meno cassa di, di risonanza dal punto di vista mediatico quello che succede a questi, in questi tornei Ecco, già è stato fatto uno sforzo importante da parte dell'organizzazione per essere stati bravi certo. ad affidarsi alla nostra insuperabile piattaforma di più che che addirittura con tre telecamere segue questi, questi, questo torneo. Tre telecamere, un telecronista, un regista, anzi lo salutiamo, il buon Patrizio. E sempre attento, sempre accorto. Oggi ci sei tu nella veste di, di opinionista, l'altra volta c'era Alessandro Guerrera, quindi... È veramente un'organizzazione di più eventi anche noi importante. giochiamo di squadra anche noi giochiamo di <ride> squadra a questi livelli è difficile trovare una piattaforma che ti offre tre certo, telecamere certo, certo. ti dà un'idea anche perché poi comunque come hai detto tu a questi livelli eh, c'è un grandissimo gol di Calaio mm. in acrobazia peccato però l'arbitro eh, l'assistente la di linea ha ravvisato una posizione regolare del numero 11 del Blu Grana, che ricordiamo è il grande arciere del Napoli, che ha fatto l'emozionante scalata, protagonista dell'emozionante scalata dalla Serie C alla la Serie A, quindi Calaiò, uno di quei calciatori che è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, anche a, tanti, a diversi anni di distanza dal suo addio alla Maglia Azzurra, quindi eh, viene sempre seguito con tanto affetto dai, dai tifosi partenopei. Ancora Calaio ha un po' palla che scambia con Camorani, torna indietro da Mora, un altro ex Napoli. Diciamo che alcuni calciatori ce l'hanno nel sangue il gol, no? A prescindere dal, dal livello calcistico. Sicuramente, si esprime, sicuramente. No? Ora è Zannella sulla sinistra, si libera di un avversario, subisce Forse fallo farlo. da Castaldo. Quindi calcio di punizione, fischiato dall'arbitro Lazzaro. nei pressi dell'area di rigore avversaria decentrati sulla fascia sinistra si incarica dalla battuta Teta Teta con la maglia numero 14 come il nostro Dries Mertens Ciro Mertens e soprattutto come il grande Johan Cruyff Ecco Teta, il cross di Teta in area di rigore, c'è l'intervento di Morillo che ha sfiorato solo il pallone, ora c'è un altro cross, Calaiosa avventa con un falco sul pallone, per la Terno Arbitrale è stato l'ultimo a toccare e quindi c'è calcio di fondo per la UNIT. Siamo entrati nel 27esimo minuto di questo primo tempo, partita dai ritmi non, non nati, ritmi anche abbastanza blandi, però giocata con, con grande qualità dalle due squadre, pochi errori tecnici, diverse conclusioni da entrambe le, da entrambe le parti, anche se in questo momento l'itec Dental si sta facendo preferire e per qualità della manovra e per numero di conclusioni questa è la porta avversaria prova ancora a lanciare Calaio Murra ma questa volta la difesa della Uniti intercetta la palla e quindi riparte sulla fascia sinistra con Velotta anzi era Bacio Terracino ora è Fusco Fusco si libera dall'avversario, tira ma il suo tiro non li impensierisce il portiere eh, Calvino che controlla la traiettoria della palla che termina a fondo campo rimesso in gioco già effettuato da Calvino hanno voglia di giocare queste due squadre perché anche quando c'è una rimessa in gioco della squadra che è in vantaggio sì, sì. la vengono... battono velocemente, quindi c'è tanta voglia da, da parte delle due squadre. Ora c'è il numero 4 per Cacciolo che dalla distanza fa partire un tiro, termina alto sulla traversa, senza impensieri il, il portiere Calvino. Ecco vedi anche in questa nostra conclusione, quindi vanno subito al sodo queste due squadre Elisabetta. Sì, si cerca comunque l'azione del singolo come è giusto che sia, sì, anche perché come dicevi tu, i dittimi sono abbastanza blandi, quindi forsennarsi sul campo non, non serve, ai fini pratici chiaramente dell'incontro. Ancora, diciamo, no. ancora una volta, scusami Isabetta, ancora una volta Calaiò si lancia nello spazio ma viene, viene pescato in posizione irregolare. Come sì. mai, ecco ti faccio io adesso una domanda, come mai questo filo del fuorigioco di Calaiò che comunque è già in varie occasioni è stato pizzicato dall'arbitro? Perché, una... no, perché è un'idea un di gioco questa, oh. l'approfittare degli spazi, lanciare Calaiò in profondità sì, verso la porta avversaria, sì, abbiamo visto prima come è stato bravo Calaiò che serve certo, sinistro a battere il portiere, ancora Calaiò di prima ma c'è ancora la posizione irregolare, vedi ancora una volta il sì, sì. Morra si lanciava da solo verso la porta avversaria, nel momento in cui non scatta bene la trappola del è fuori gioco della UNIT, praticamente un'occasione da gol per la, la squadra dell'Altech Dental quindi anche un gioco psicologico certo nel momento in cui c'è per questione di centimetri non funziona lo schema del fuorigioco Light Tech Dental si ritrova con un suo calciatore solo davanti Complice, al portiere ancora Teta liberissimo verso Calaiò ancora Teta Teta ora ancora in verticale per Camorani e Moriglio ma la palla è lunga, quindi può intervenire lo sciale, allontanare il pericolo, mettendo la palla rimessa laterale, già battuta. Ancora Calaiò, che arriverà molto per, imposta, per aiutare nell'impostazione della manovra. Ottimo feeling con Teta, ancora Calaiò. Quindi numero 5, Piscopo, ancora Teta. Quindi Piscopo, il verticale per Zannella. Il cross di Zannella cerca Calaiò ma la palla è leggermente lunga, la recupera comunque il numero 11 di Blugrana, si libera di un avversario. In verticale per il numero 8 Moriglio che non riesce a controllare il pallone e lo stesso termina in Noco tra le mani del portiere Lo Sciale. Quindi Calaiò è una punta pura. Sì, un attaccante di razza Calaiò eh, che al di là del Napoli ha fatto gol anche con tante altre squadre, quindi è uno che il gullo ce l'ha nel sangue. ora è Mora che di Fino ferma l'azione avversaria fa ripartire i suoi ancora una volta con Teta quindi Morra di prima, la palla sulla destra per Abruzzese verso Calaiò, anzi Morra che anticeva lo stesso Calaiò ma buon gioco questa volta il nuovo entrato Esposito che ricordiamo ha preso il posto di Mariello all'undicesimo minuto del primo tempo proprio in occasione del gol della dell'high dental. Vantaggio diciamo meritato da parte dell'high che sta cercando di concretizzare il più possibile anche se ci sono degli squarci in cui la unit scende comunque a rete. Una partita equilibrata, non mi sono di notare tu prima ora ancora l'Hitek Dendal in possesso palla viene centralmente per Mora nel cerchio di centrocampo mista sulla sinistra per Piscopo si accentra Piscopo quindi Murra, ancora una volta fermato dalla difesa avversaria quindi riparte la Unit alla ricerca del gol del pareggio viene sulla destra con Castaldo quindi ancora per Cacciolo che fa passare la palla per Gentile il lancio per Velotta Controlla pelotta, subisce la carica di un avversario e quindi calcio di punizione in favore della UNIT. 32esimo minuto, seguiamo insieme questo calcio di punizione in favore della Unit, che ricordiamo è sotto di un gol. Fischia l'arbitro il tiro e non crea nessun pericolo alla porta difesa da portiere Calvino. combatti e ribatti nel cerchio di centrocampo recupera palla esposito ma il suo lancio però è fuori misura per i suoi compagni quindi intercetta Zannella che spinge sulla sinistra c'è un contrasto spalla a spalla ritenuto regolare dall'arbitro e quindi recupera palla ancora una volta da unit con Castaldo quindi Gentile sulla sinistra per Bacio Terracino quindi Velotta Ancora il lancio in avanti per Bonanno, anticipato da Mora, che controlla la palla e conquista di esperienza un rimessa laterale. La stazione da basso della manovra per l'Aitec Dental che ora con Camorani serve Calaiò, quindi Moriglio lungo per Morra anticipato da Castaldo, quindi è Tarantino prova a scambiare con lo stesso Castaldo ma il tocco di ritorno è fuori misura e quindi la rimessa laterale è in favore dell'Aitec Dental, ho già battuto da Teta, quindi Camorani. Corto per Moriglio, in verticale per Calaioma, il lancio è fuori misura e quindi la fa sua il portire lo sciale senza nessun problema fa ripartire ancora una volta la Unit sempre dal numero 2 Castaldo sulla fascia destra. anticipato Fusco dall'intervento di, di Mora il uh, Morra però non riesce a controllare la palla e termina innocua tra le mani del portiere Lociale che fa ripartire ancora la unit con Esposito sulla destra sempre per uh, l'instancabile Castaldo quindi per Cacciolo in verticale per Fusco fermato da un intervento fisico da, di Piscopo lamenta per la carica Fusco ma non per l'arbitro è tutto regolare, lancia avanti per Calaiò, la posizione è defilata, attenta alla conclusione numero 11 dei Blugrana, ma la palla termina al lato senza impensierire il portiere Rosciano. C'è un altro cambio nelle file della unit, costretto a lasciare il campo proprio, proprio esposito che, che era subentrato a posto di chiumariello e al suo posto è entrato con la maglia numero 19 amalfitano Ancora Zannella per Calaiò, limite dell'area di rigore, si libera con uno scambio. Morra ma il numero 9 dell'Aitre Dendal è pescato ancora una volta in posizione irregolare e quindi svanisce si, si così il tentativo d'attacco dei, dei blu Grana. Gentile per Bacio Terracino, prova a reagire la unit Ora nel cerco di centrocampo con Percacciuolo, avanza il numero 4 dei Bianchi, in verticale per, per Bonanno, ma la difesa dell'Hitec Dental allontana il pericolo. La palla poi termina rimessa laterale, sempre in favore light tech Dental. Mora per Teta. Calaiò di prima prova a servire Morra ma intercetta questa volta Castaldo e quindi può ripartire con il nuovo entrato Amalfitano la Unit zona centrale del campo con Amalfitano che spinge sulla destra controlla la palla la tocca per Gentile subisce fallo Gentile dal da numero 4 Camorani irregolarità prontamente rilevata dall'arbitro Lazzaro e ora è Bacio Terracino la sua conclusione decisamente fuori, fuori misura lontano dalla porta difesa dal portiere Calvino quindi calcio di fondo quando siamo giunti al 39esimo minuto di questo primo tempo Hightech dentro all'1-1-0 al momento decide la protezza di Emanuele Calaiò all'undicesimo minuto di gioco Com'è in questo caso quanto conta la prestazione di un singolo che può fare la differenza all'interno di una finale? Eh beh, abbiamo visto proprio con, con Calaio mm -hmm. prima la sua prodezza ha sbloccato il risultato e quindi il singolo, è vero che calcio è il gioco di squadra, ma tante volte è la prodezza del singolo che decide eh, soprattutto gare secche come questa finale del terzo e quarto posto. Siamo stati anche fortunati dal punto di vista climatico, perché è una bellissima giornata, non ventila con bel sole, quindi l'ideale per giocare a calcio. Intanto c'è stata una, una discussione tra Calaio e l'arbitro Lazzaro, il chiarimento sulla posizione che secondo Calaio eh, non era fuori gioco. E ora c'è un'azione d'attacco per con il gol del Pareggio! Velotta che controlla di petto e favorisce la conclusione del numero 26, 27 Bonanno. Quindi Capitano. al 41esimo minuto arriva il gol del pareggio della Unit con un lancio in avanti per Velotta che di petto controlla l'azione favorisce la conclusione del numero 27 Bonanno. Rivediamo l'azione del gol del pareggio della UNIT. Abbiamo visto il controllo di Velotta, la conclusione di, di Bonanno. Quindi cambia ancora il risultato qui al complesso sportivo Kennedy in questa ECS Kennedy Cup categoria over 40. Ricordiamo finale terzo e quarto posto. La UNIT ha raggiunto il pareggio con Bonanno al 41 minuto, dopo che l'Hitec Dental è passato in vantaggio con un gol di Calaiò all'undicesimo. Nel frattempo si rialza il numero 9 della Unit che era a terra e si riprende a giocare. La Unit cerca di concretizzare, forse il gol gli ha dato... Sì, ora ha sulle ali dell'entusiasmo la Unit prova subito ad attaccare l'Hitec Dental, approfittare di questo momento di sbandamento della, del Bluegrana intanto c'è un calcio di punizione proprio in favore della unit zona centrale del campo che ha battuto Bacio Terracino ora la palla è per Fusco fermato da Mora ancora Mora in possesso palla per Teta non riescono a lanciare Calaio, eccolo ora Mora lancia Calaio, questa volta la posizione è nettamente regolare, Calaio si lancia verso l'area di rigore avversaria entra in area, controlla la palla il tiro di Calaio è subito in vantaggio Torna subito in vantaggio lhigh Tech Dental ancora con Calaiò e come abbiamo detto prima lo spunto del singolo è tante volte importante a concretizzare il gioco di squadra in questo caso il lancio perfetto di Mora che ha messo in condizione Emanuele Calaiò di attaccare eh, sul filo del fuorigioco questa volta in posizione regolare la porta avversaria ancora una volta il bomber di razza non si smentisce e porta di nuovo in vantaggio lhigh Tech Dental e quindi c'è per l'ennesima volta la differenza che viene messa in rilievo in questo caso riparte lo Ioni ripetiamo l'azione del raddoppio di Calaiò, doppietta personale per lui oggi Abbiamo visto appena entrato in aria un tiro misto di potenza e precisione del bomber dell'Hightech Dental. Calaiò con questa doppietta si porta a quota 13 gol in questo torneo, dei quali 4 in questa fase finale dei playoff. Quindi 44 minuto di gioco, tornato in vantaggio Light Tech Dental con un super calaiò. Come dicevamo prima, vedi Elisabetta, questione quest quest quest di centimetri, questa difesa alta della unit, la posizione è, a volte sia a volte no di, degli attaccanti dell'Eight Tech Dental. Sì, sì. allora quando, quando va bene il fuorigioco l'azione finisce lì ma quando va male come è successo in, in queste fase, due sì. occasioni il gol di Calaiò ora sì. ci riprova, serve Morra da solo in area di rigore Morra si allunga la palla e quindi questa volta lo Sciale può fermare l'azione la, sì, sì. d'attacco dell'Hitec dell Dental Quando mai adesso mancano circa 40 secondi al termine del, dei minuti regolamentari di questo primo tempo. Calcio d'angolo che si incarica di battere teta con il numero 14. Ci sarà sicuramente del recupero da parte dell'arbitro, penso che questa sia una delle ultime azioni del primo tempo. l'assistente dell'arbitro ha segnalato una irregolarità nella battuta di questo tiro dalla bandierina che deve essere quindi ripetuto la palla non era, era all'interno dell'area dell d'angolo intanto stiamo già giocando il recupero da circa 15 secondi Vedremo di quanti minuti sarà il, il recupero di questo primo tempo. Intanto l'Hitec Dental con Teta. Il tiro di Teta. Alto sulla traversa. Ancora... Battuta del calcio di fondo. Non, non regolare perché non era all'interno dell'area di porta la palla, rettificata la posizione della, della sfera. È ripartita ora la Unit. Quando siamo entrati nel 47 minuto di questo primo tempo, costretto a tornare indietro dal portiere la difesa della Unit che ora imposta con Castaldo da Gentile, la palla ora sulla sinistra. quindi bacio Terracino il lancio però per, per Cacciolo intercettato da Zannella che fa ripartire ancora i suoi ancora con Calaiò Calaiò si libera dall'avversario. ad un secondo tiene palla Calaiò all'indietro per Teta quindi Moriglio il lancio in avanti ancora per Calaiò questa volta ancora regolare Calaiò con un dribbling prova a saltare il portiere lo Sciale che tocca però la palla con le mani Ferma una chiara occasione da gol dell'Artec Dental e per il portiere della unit scatta come da regolamento il cartellino rosso per aver toccato la palla con le mani fuori aria vediamo l'azione era molto lampante insomma, si, sì, tocco di mano evidente la quindi ora Forse costretto a... lei, no, probabilmente <ride> sì, anche perché adesso lascerà per tutto il secondo sì. tempo la squadra in 10 uomini Riflesso condizionato, quello di Sì, Sì, è un gesto istintivo, assolutamente. Pallone, sì, sì. Da parte del portiere. È perdonabile l'intervento di Lo Sciale che deve lasciare il portiere e il ruolo eh, di portiere al secondo. In automatico viene assegnato anche un calcio di punizione? Eh? No, calcio di punizione ah, perché è fuori sì, aria, no? quindi. Se fosse stato in aria il tocco era regolare mm, vabbè, da parte sì. del portiere. Però il portiere non sarebbe stato espulso in aria? No, no, era, non ci sarebbe stata neanche falla perché il portiere in area di rigore può toccare con le mani, quindi il problema è che ha toccato la palla con le mani fuori aria. E adesso ci sarà uh, l'entrata dell'altro portiere oppure ci sarà un altro? Entrerà un altro portiere, però ovviamente il, per far entrare l'altro portiere mi deve, deve, deve lasciare il, il campo quello del, del giocatore di movimento, vedremo chi sceglierà l'allenatore Tipaldi, entra fra Licciardi questi sono gli episodi che ti cambiano quella partita, no? Il la palontino potrebbero eh, marcarti definitivamente. Vediamo un attimo un che è uscito, sembra.. Non ho visto che è il calciatore è okay. uscito. Il numero 12 è il secondo cortino nel frattempo i giocatori si apprestano a sistemarsi per questo tiro di. All allora lasciare il campo è il numero 9 velotta che se, a mio avviso si è mossa abbastanza bene sì, in questo primo, primo tempo, alla... anzi è stato anche l'autore dell'assist che ha portato il, il al, al gol del momentaneo pareggio certo. di Buonanno quindi Velotta è costretto a lasciare il campo ma giustamente in questi casi di solito esce un attaccante per dare maggiore copertura alla, alla squadra Quando giochi in 10 e sei sotto di due gol sì. di un gol perché hai insegnato due gol, cioè hai subito due gol non conviene fare entrare un attaccante e rischiare il tutto per tutto? Ora non è Ma che abbiamo molto da perdere. Sarebbe non una credo. scelta nel, nel finale di gara, però c'è ancora ah, tutto okay. il secondo eh, sì, tempo da giocare, tempo, quindi anche sì. per evitare il, la goleata, magari si pensa a, a salvare, eh, salvare salvabile, salvabile sperando poi che nel secondo tempo possa esserci l'azione giusta per magari raggiungere un, il pareggio. Intanto sulla palla per questo calcio di punizione al limite dell'area c'è il numero 14 Teta si sta addirittura il 51 minuto di questo, di questo primo tempo tutto pronto per la battuta fischia l'arbitro, parte teta la palla è alta sulla traversa, la tocca, la traversa. E per l'arbitro è tutto quindi termina il primo tempo in questa finale terzo e quarto posto della ICS Kennedy Cup categoria over 40 dopo il primo tempo l'Aitek d'entra le vantaggio 2 a 1 sulla Unic, le reti di di Calaiò all'undicesimo, il pareggio di Bonanno al quarantunesimo e ancora Calaiò che al quarantatreesimo ha riportato in vantaggio il Bluplana. Per il momento amici di Piaventi è tutto, è tutto. ci risentiamo dopo l'intervallo. Amici di Piaventi bentornati sul campo del complesso sportivo Te Kennedy per seguire insieme il secondo tempo della finale terzo e quarto posto categoria over 40 della CS Kennedy Cup. Ricordiamo il risultato al termine del primo tempo, vede in vantaggio i blu grana del, dell'ITEC dell Dental per 2-1 sui bianchi della UNIT, i gol segnati tutti ovviamente nel primo tempo da Calaiò all'undicesimo minuto, momentaneo pareggio della Unit con Bonanno al 41esimo e ancora Calaiò per il nuovo vantaggio della uni della dell -Tech Dental al 43esimo minuto. Eh, Unit che è costretta a giocare in 10 per l'espulsione del portiere sciali che ha, ha toccato la palla con le mani fuori dall'aria, fermando una, eh, una chiara occasione da gol della Light dell Tech Dental. Quindi, il portiere Lo Sciale espulso e Fralicciardi ha preso il posto del numero 9 Velotta. Velotta autore dell'assist che ha permesso a Bonanno di eh, segnare il gol del momentaneo per della Unit e in questo momento parte il secondo tempo di questa finale ricordiamo terzo e quarto posto categoria over 40. A seguire sempre qui su IP Eventi eh, la finale è il primo e il secondo posto tra l'Atletico Napoli e il team Superò. Ricordiamo anche che la unit è stata costretta a un doppio cambio nel primo tempo per problemi fisici prima di Chiumariello e poi di Esposito che era subentrato proprio al posto di Chiumariello e che ha dovuto lasciare il posto ad Amarfitano. Quindi Hitek Dental in vantaggio di Gol 2 a 1 e anche di Uomini perché ricordiamo l'espulsione del portiere Toshan. Per tutto questo secondo tempo quindi unit in 10 Ora il tocco di Calaiò per il numero 9 Morra, intercettato da Tarantino, quindi Gentile che smissa palla sulla destra per Amalfitano. Ancora Gentile, prova a impostare l'azione alla ricerca del pareggio la Unit, ma il tocco è fuori, fuori misura, quindi può ripartire l'Aetec Dental con il lancio di Teta per il portiere Morra, per il centroavanti Morra, esce Fra Licciardi, eh, si scontra con un compagno, porta vuota e Morra! Morra approfitta dell'uscita un po' avventata del portiere fra Licciardi e quindi al secondo minuto di questa ripresa porta a 3 i gol della Unit, chiedo scusa dell'Aitec Dental e vediamo l'azione che ha permesso all'Aitec Dental di portarsi su 3-1, il lancio in avanti. Lo scontro tra il portiere e il difensore della Unit, quindi la porta è vuota e Morra ha potuto appoggiare indisturbato la palla in rete. Un gol che praticamente ha spezzato un po' le gambe alla la Unit che cercava ha perso forse quel pizzico di entusiasmo la ricerca del gol del pareggio c'è ora un cambio nelle file della unit esce con il numero 21 Scasserra entra con il numero 7 Monturi Prova a mettere forze nuove in campo il mister Tipaldi. Viene fischiato un presunto fallo di mano su Calaiò. Calaiò dice che l'ha preso con, con la spalla. Non è così per l'arbitro. Ricordiamo che l'arbitro è Lazzaro, quadrucato degli assistenti Tezzi e Mercurio ora c'è un lancio in profondità proprio per Monturi nuovo entrato, viene fermato da Mora di classe ed esperienza il numero 3 dell'Hightech Dental ora è Monturi con le mani per Fusco si gira il numero 20 del, della unit ma la palla termina abbondantemente al di sopra della traversa del portiere Calvino che ha già fatto ripartire i suoi ora. È Camorani, scambia con zannella quindi la palla vale in avanti. Raggiunge Teta, avanza Teta per Morra, Morra, Morra, entra in area di rigore. Tocca ancora, anzi, per il numero 8 Moriglio. Nel suo tiro, desterno, destro termina al lato e quindi nulla di fatto si resta sul 3 a 1 per l'iTech Dental che ricordiamo è anche in superiorità numerica per l'espulsione del portiere della unit lo sciale al termine del primo tempo ancora possesso palla per l'iTech Dental con Camorani che serve Moriglio ancora Camorani Centralmente per Calaiò, che di testa gira subito per Abruzzese sulla destra. Murillo, Camorani. Quindi Calaiò, arretrato sulla tre quarti campo per favorire lo sviluppo della manovra della sua squadra ora c'è un errore di Moriglio che favorisce il disimpegno di Tarantino riparte quindi con Bacio Terracino la unit, scambia con Fusca ancora Bacio Terracino il lancio di Bacio Terracino intercettato dalla difesa dell'Aitec Dental che ora può ripartire con Moriglio contrastato da Monturi Moriglio indietro per Camorani, quindi Teta anzi era Bruzzese, quindi Teta per D'Ambrosio che si rifugia dal suo portiere Calvino palla sulla sinistra per Zannella tiene in campo la palla il numero 6 dell'ITEC dell Dental avanza ora l'ITEC Dental con Teta che lascia scorrere la palla per Moriglio torna in possesso palla Moriglio dopo il rimpallo il suo lancio è intercettato da Bacio Terracino riparte quindi la unit con Gentile Amalfitano, bacio Terracino sulla destra per Gentile. Il lancio in avanti per Fusco però è corto e quindi è gioco facile la difesa dell'Aitec dell Dental. La ora riparte con Calaiò. Calaiò si lancia verso l'area di rigore avversaria. Si libera di un avversario di un secondo. In di rigore il tiro di Calaiò rimpallato all'ultimo momento dal numero 2 Castaldo che commette anche un fallo ai danni di Calaiò la trattenuta di Castaldo ai danni di Calaiò prontamente rilevata dall'arbitro c'è qualche discussione con uh, Castaldo che protesta per, uh, dichiarandosi innocente, ma in realtà la trattenuta c'è stata. Calaio invece chiedeva il rigore perché secondo lui, perché secondo lui il fallo era avvenuto all'interno dell'area di rigore. Non è così per l'arbitro, quindi c'è un calcio di punizione al limite dell'area di rigore decentrato sulla sinistra in favore dell'hightech Dental. C'è intanto un doppio cambio nella fila del, dell'hitec Dental. Esce Morra, esce anche, anche Mora. No, Mora no, Mora è resta in campo. È uscito, quindi il numero 9 Morra è uscito, al suo posto il numero 16. Quindi l'altro calciatore sostituito è D'Ambrosio. Quindi al da posto di Morra c'è il numero 16. De Gennaro. Mentre al posto di D'Ambrosio è entrato il numero 18 Stefano. Ora è gentile che imposta per la Unit, quindi Montuori, tentativo davvero pelletario del numero 7 della Di Bianchi, palla abbondantemente alta sopra la traversa della porta difesa da Calvino. Il suo rilancio però termina in rimessa laterale, regalando così una rimessa in gioco alla Unit che batte in questo momento il numero 4 per Cacciolo. Avanza Bonanno, si allunga la palla, la stessa termina oltre la linea di fondo campo per la rimessa in gioco del portiere Calvi. La Junit si è assestata, diremmo, nel senso che forse l'espulsione del portiere l'aveva messa in uno stato di confusione e anche aver subito, subito gol all'inizio del secondo tempo. Intanto, sì, intanto Recalaione è area di rigore, teta per, per il nuovo entrato del Gennaro che ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per la UNIT. che Per fare un gioco di parole la UNIT non si è disunita, malgrado il doppio svantaggio nel risultato e l'uomo in meno. Tiene anche, continua ancora a tenere bene il campo, anche se l'Hitek Dental è padrone della, della partita anche per la qualità dello sviluppo della manovra soprattutto con il numero 14 Teta che con Calaio un'ottima un ottimo inteso, ora si fanno scambio con Calaiò lancio sulla sinistra proprio per Teta il rinvio intercettato da Camorani il lancio di Camorani ancora per Calaio interviene di testa Assaldo, ferma l'azione di Calaiò, ancora Calaiò, Calaiò, Calaiò, un'area di rigore, Calaiò, il tiro, la deviazione la deviazione involontaria di De Gennaro, protestano per una posizione irregolare. Era irregolare? Era irregolare? l'azione? La No, la posizione non è regolare a mio avviso perché c'erano comunque due calciatori tra la linea della, della unit, tra la linea di porta e il numero 16 del Gennaro quindi gol regolare all'undicesimo quindi si porta sul 4 a 1 l'Aitec Dental Sì, quindi nulla di fatto per la unit che subisce il quarto gol anche se tra le proteste ma... Il, la regolarità del, del gol ha fatto il resto ora si mette male per, Vabbè, ormai la partita è indirizzata per, per in favore dell'Hitek Dental, dell ogni tanto c'è un cambio esce il numero 4 per Cacciuolo nelle file della Unit al suo posto è entrato con la maglia Numero? numero aspettiamo che si gira No. <ride> numero 18 passaro quindi un centrocampista Sì, è un centrocampista passaro per un altro centrocampista quindi più che altro è per Dare il campo, eh, mettere energie fresche in campo Quindi ormai possiamo dire che questa finale terzo e quarto posto è, è colorata di, di blu grana. Questa volta ha tentato la conclusione la gloria personale, il numero 8 Moriglio. Il tiro però è lento e termina senza problemi tra le mani del portiere Fra Licciardi. C'è molta indecisione del portiere, forse anche quello, il fatto che si è entrare in campo. Così non è proprio... Ora è l'unit che cerca di ricostruire la manovra. Si gioca a centrocampo per lo più, si cerca comunque di costruire, ecco in questo caso, però il gioco viene fermato prima. Vel, è? No, il è il giornalista. intanto c'è stato un cambio anche nelle file dell'Aidec dell Dental è entrato con il numero chiedo scusa Calaiola conclusione questa volta è rimpallata è entrato con il numero 10 Grillo a posto di Teta intanto Fra Licciardi in questi minuti si è reso protagonista di alcuni interventi tu ce l'hai tu ce Ci sono, ci sono. ora è un tentativo di, di Bonanno l'autore del momentaneo pareggio della UNIT che prova a entrare in area di rigore ma viene fermato da, da Camorani e quindi può ripartire la, la Tech Dental ancora Calaiò scambia con eh, Grillo quindi Calaiò e di prima subito il numero 18 si fanno approvato a servire Calaio ma questa volta la, il, la posizione del bomber del do, uh... do, è Ce sì. grazie sì a posto avanza ancora l'Hitec Dental con Abruzzese che va indietro da Sifano quindi centralmente per Grillo avanza ora Camorani Un momento di stanca della partita con le due squadre che iniziano a accusare la stanchezza e anche il, gli effetti di un bel sole che bacia il terreno del gioco del complesso sportivo Kennedy. Ora c'è ancora una puntata in avanti di che di Tacco, prova a servire del Gennaro, ma intuisce le intenzioni del bomber dell'ITEC Dental alla difesa avversaria e quindi ora può ripartire la Unit ancora in verticale per Fusco prova ancora a impostare una nuova zona d'attacco l'Aitec Dental con Grillo che viene indietro da Camorani quindi sulla destra per Abruzzese Stefano restituisce di prima la palla ad Abruzzese anticipato da Montuori prova a tenere la palla in campo il numero 7 dei bianchi ma eh, non riesce nella sua nella sua missione quindi ancora una volta Calaiò recupera per l'Aitec Dental smissa su Grillo quindi si va sulla sinistra si ritorna ancora da Grillo. Mira al possesso palla per far passare questi minuti l'Hitec Dental e difendere questo vantaggio per di 4 1. Ricordiamo hitec Dental che è anche in superiorità numerica. Palla ora sulla destra per Abruzzese, internale di rigore Abruzzese, il suo cross invia la difesa della Unit con Castaldo uno dei migliori della sua squadra ora è Bacio Terracino gioca un'infinità di palloni il numero 23 dei Bianchi Bacio Terracino è uno dei, dei punti di riferimento per lo sviluppo della manovra della unit che ora però viene inibito dall'intervento della difesa dell'Hitek Dental che ora imposta l'azione la, con Grillo che va indietro da Mora l'ex calciatore del Napoli ancora con Grillo, ancora Mora, quindi Stefano si libera da un avversario, subisce carica da un secondo, non è così per l'arbitro quindi Fusco può ripartire in un'azione di contropiede della unit tiro di Fusco, la parata di Calvino la ribattuta, non controlla però Bonanno che era anche in posizione irregolare quindi l'assistente dell'arbitro dell richiama l'attenzione del, del fischetto Lazzaro C'è un cambio, intanto anche nel, ancora un altro cambio nelle file dell'Hitec dell Denta. Esce il portiere Calvino, protagonista di un'ottima gara. Intanto stiamo vedendo l'ex Napoli Mora che si diletta in una serie di, di palleggi. È entrato comunque nel portiere Milucci con la maglia numero 12 a posto del portiere Calvino. Parte nel frattempo l'iTech, la ma l'azione viene fermata dai giocatori della Uni. partita che ormai dal punto di vista del risultato non ha più nulla da, da raccontare si trascina stancamente con tanta accademia da parte delle due squadre comunque un applauso sia ai vincitori che ai perdenti di questa squadra che comunque hanno dato tutto in questo torneo non è stato facile arrivare fino a qui perché erano tutte squadre ben determinate Ricordiamo che anche un torneo comunque è condizionato non poco certo, dal, dall'emergenza del Covid perché era iniziato, ha dovuto avere una, una pausa, certo, una, una lunga una pausa per certo. eh, la colorazione del, delle regioni. Poi una volta ritornati con la possibilità di poter rigiocare è ripreso il torneo. Quindi con poco come anche il calcio diciamo, del, di Serie A. Eh, questo, anche questa, questa competizione è stata molto condizionata da, questo, eh, da questa riparte, ripartenza quindi interruzione e poi una nuova ripartenza perché comunque è stato fatto un enorme sacrificio da parte dell'organizzazione sì, che ci ha messo tanta passione e tanta determinazione per eh, far ripartire il calcio anche a livello così dilettantistico amatoriale sì, questo conta molto specialmente oh per una ripresa di una sorta di normalità nel frattempo intanto c'è un batti e ribatti su una zona di calcio d'angolo il portiere Milucci fa su alla palla e fa ripartire così la l'Ital anche perché poi comunque scegliere di cambiare il portiere forse perché era stanco, non credo che si sia infortunato no ma anche per dare gloria un po' a tutti no, no, che sì, a certo in questa che è l'ultima gara un del torneo quindi operazione. si fa giocare un po' tutti cerca di fare un turnover, comunque di dare la possibilità a tutti di essere presenti sul campo. Nonostante il risultato, però lo unit cerca comunque di onorare l'impegno preso, questo è molto importante, non solo dal punto di vista menso del morale, ma anche dal punto di vista professionale, a prescindere dal risultato, che chiaramente in questo caso li condanna. Comunque ricordiamo e vi invitiamo a non lasciare i piaventi perché dopo c'è la finalissima, sì. prima e secondo posto, ricordiamo ancora una volta AICS e Kennedy sì. Cub, over 40, la finalissima tra Atletico Napoli e eh, sì. Team Superò. la squadra che vincerà la finalissima non solo alzerà il trofeo ma andrà a rappresentare anche Napoli nelle finali nazionali che si terranno a Cervia nei primi giorni, nella prima settimana di giugno quindi una finalissima molto attesa che solo qui noi di Piaventi vi offriamo in diretta in esclusiva è, in esclusiva. Sì, è importante anche questo anche perché non c'è la possibilità per il pubblico di entrare in questi stadio ora c'è ancora un'azione impostata da Calaiò per Light Dental in area di rigore il numero 4 Camorani poi perdendo un poco troppo è vero che sia sul 4 1 ma adesso si è un po' preso tra... un po' troppo anche perché siamo nella parte finale di questa partita quindi non solo la stanchezza ma anche il sole inizia a certo, avere i suoi effetti di sui calciatori in campo quindi se manca un po' di lucidità è anche normale intanto Refusco che di tacco prova a servire Bonanno, intercettata ancora eh, la palla dalla difesa dell'Aitec Dental che prova a ripartire ora con il numero 16 del Gennaro Calaio questa volta il numero 11 è fermato dal, dal centrocampo della Unit che ora avanza con Fusco in area di rigore Fusco entra in area di rigore si libera di un avversario che però eh, con un rimpalo lo ferma e quindi la palla termina in calcio d'angolo che si appresta a battere Montori prova a velocizzare i tempi di battuta la Unit anche per cercare il, un, un gol che dare, potrebbe dare nuovo entusiasmo alla squadra in maglia bianca il cross in aria di rigore Fusco al centro ottima sponda di Fusco non ne approfitta Bonanno il portiere Milucci riesce a recuperare la palla a far ripartire ancora una volta i suoi quindi, quindi Calaiovi riceve da Grillo subito sulla sinistra per Camorani in verticale per De Gennaro quindi la palla sulla sinistra per Zannella, il cross di Zannella. Adesso Calaiò interviene la difesa, il buco, la palla per Calaiò. Calaiò si libera di un avversario, cerca lo spazio per il tiro di precisione. Palo di Calaiò, ancora una giocata di fino del numero 11 dell'Hitec Dental, questa volta però è un pizzico di sfortuna, impedisce al Bomber di realizzare una tripletta personale. Anche se sul terzo gol c'è il suo zampino perché il suo tiro è stato deviato praticamente sulla linea di porta da Morra che scusa da De Gennaro con il 4 a 1 c'era il, il suo zampino ora di prima Calaio si vede che è di un altro livello il bomber eh, c'è un fallo in area di rigore e piove sul bagnato per la unit il fallo di Cassaldo sul numero 4 Camorani, calcio di rigore e non c'è nessun dubbio assolutamente Adanto abbiamo rivisto il fallo da rigore commesso da Castaldo ai danni di Camorani, dagli 11 metri sarà Calaio fisco dell'arbitro, parte Calaio il tiro di Calaio spiazza il portiere, si va così sul 5 1 il risultato che inizia a essere un po' troppo severo però per la unit anche se è tutto meritato dal punto di vista tech Dental anche perché comunque ci sono stati degli episodi chiave della partita come l'espulsione del portiere e questo stesso rigore poiché il fallo era mettissimo in area e quindi anche quello ha contato cioè sicuramente la sicuramente di... Nel frattempo si abbiamo rivisto il fallo e quindi anche la battuta sì. di Calaiò sta morendo in questo momento. Il fisco dell'arbitro parte il numero 11 della Blugrana, Grana, portiere a destra, palla sulla sinistra e quindi si va sul 5 a 1. Un tiro di forza, un tiro... anche di precisione? quello Sicuramente, visti i risultati e visti i gol che ha segnato il numero 11 dell'Aitec in questa partita, quindi Sono tripletta per Calaiò, che 3 e mezzo sarebbe no? <ride> per, per per però tripletta per Calaiò. E si porta così a quota 14 gol in questo torneo, dei quali 11 nella, nella regular season e 5 nella fase finale. Quanto manca? Siamo nella mezz'ora del primo tempo? Sì, siamo al trentesimo minuto di questo secondo tempo, ragione per cui possiamo dire che ormai l'ITEC Dental ha servito a conquistare la terza piazza di questo torneo, salirà sul podio insieme alle prime due classificate. Quindi 9 gol nella regular season per Calaiò più 5, più 5 nel, nella questa fase finale, 14 gol per i Bomber. Prova ancora, non si ferma, Lightek Dendala cerca ancora la via del gol. Intanto la Unit prova ora a reagire col Monturi. Nella metà campo avversario il numero 7 dei Bianchi prova a impostare l'azione. Scambia con Bonanno. Poi va la conclusione, svirgolato il tiro, la palla termina abbondantemente fuori. Inizia che... anche a ferrare un poco di nervosismo eh, per il infante. forte passivo tra le file della Unit. Tra i più arrabbiati sembra proprio Monturi. Eh sì. Però non c'è ancora questa volontà di tirare i rimi in barca, c'è cioè, comunque voglia di, di dare ancora un'idea un... un precisa, anche se il risultato di è... condanna, senza appello. C'è anche da dire che comunque l'ITEC Dental per qualità di manovra certo, e certo, per movimenti automatismi si è fatta preferire alla UNIT, anche se la UNIT dobbiamo sottolineare che ha dovuto fare a meno del, uno dei suoi elementi migliori del numero 17 Galizia. Poi è rimasto in 10 nel finale di primo tempo. Quindi anche questo ha influito sul forte certo, passivo. Un quadro preciso di quello che è successo in campo in questi minuti. Al di là della qualità di Calaio che ha fatto comunque la differenza in questa partita. Ricordiamo torno una tripletta. È imprescindibile, loro, comunque... si è sempre distinto. ogni qualvolta è scesa in campo la Tech, quindi questo te la dice lunga. Intanto cresce il fermento per questa finale, cresce l'attesa per sì, questa sì. finalissima. Vediamo anche dei, eh, dei bambini con. <ride> Eh, la maglia numero 10 a strisce verticali bianca e azzurra quella che stiamo utilizzando in Napoli che ricorda l'Argentina certo. tutte maglie con il numero 10 la scritta Maradona sulle spalle che la dice lunga su quanto ancora eh, il più calciatore il calciatore più forte di tutti i tempi sia ancora ricordato e amato con grande affetto in città ora è Montori cerca di centrocampo che è imposta per la unit Magrillo recupera e intercetta anche la palla si rifugia dal suo portiere Milucci che ha preso il posto del corso della ripresa di Calvino, 33 minuto della ripresa, sempre 5 a 1 il risultato che viene in vantaggio l'High Dental con Calaio grande protagonista, andando ora in disimpegno perde palla alla difesa dell'High Dental, il cross è però recuperato da Mora, anche lui calciatore che ovviamente fa la differenza per qualità di esperienza ricordiamo Ex Napoli, lo stesso Mora Calaio, si libera dell'avversario subisce fallo, resiste alla carica di Cassaldo Calaio, Calaio salta ancora un altro avversario, questa volta però viene atterrato e l'arbitro non può fare a meno che fischiare il calcio di punizione ennesimo fallo subito da Calaio ma è anche l'unico modo per fermare eh sì, c'è del Napoli. Abbiamo visto come il portese è fatto a spella, è più diformato, si è trovato a toccare una palla con le mani fuori dall'area. Diventa davvero difficile sbrigolare questi giocatori quando, quando corrono a allora, Stiamo rivedendo il fallo subito sì. da Calaiò che ha generato questo calcio di punizione è limite, no, oh mal, eh. siamo più o meno ai 18-20 metri dalla porta dell'area del... dell di rigore quindi comunque a pochi metri dal, dal c'è la confusione il brusio <ride> della successiva partita, i calciatori sono già sul campo Chi tirerà questo palazzo con il serio? Sembrerebbe incaricato il numero 4 Camorani, vicino a lui c'è Grillo con la maglia numero 10, ma sembra Camorani, almeno per la postura, incaricato alla battuta, infatti Grillo si allontana, prende una breve rincorsa Camorani, l'arbitro fa rispettare la giusta essenza della barriera e fischio, quindi Camorani tocca corto per Calaiò, il tiro di Calaiò questa volta è deviato da Castaldo, uno dei migliori della Unit in questa gara. In rete, cioè di... ed, evita, ed evita il punteggio tennistico a questo punto. <ride> evita di con... Non è detto che la partita non termini il nostro gol, perché comunque, tra la fine dei tempi supplement... regolamentari e comunque il Beh Siamo, siamo a 35esimo, quindi ci sono ancora 10 minuti almeno di gioco. Abbondante. e qualche golletto ci può ancora <ride> scappare, anzi a per dire la verità ce l'aspettiamo perché ricordiamo ancora una volta la unite anche in inferiorità numerica quindi, schemi, anche per la stanchezza e sì. il sole quindi eh, aumentano gli spazi a disposizione di Calaio e compagni tra è ecco De Gennaro salta un avversario e sì. viene fermato oh, da un secondo anni. quindi è Castaldo che ancora una volta eh, riparte per i suoi il lancio però questa volta è fuori misura Intanto, anche se con ritmi ancora più lenti del, del, di poco fa, le due squadre in campo provano comunque a portare ancora qualche pericolo verso la porta avversaria, ora la unit con, che ci prova con Monturi, quindi Fusco. il tiro di Montuori ancora una volta un tentativo pelletario del numero 7 dei bianchi ma la palla termina a fondo campo senza impensare minimamente il portiere Milucci ecco che ora imposta Mora per l'Aitec Dental scambia con Abruzzese, ancora Mora va centralmente da Grillo, quindi Calaiò scambia proprio con Grillo, di prima Grillo sulla sinistra per Camorani tutto solo Camorani entra in area di rigore, Camorani, Camorani, Camorani, Camorani per De Gennaro, tocco per Calaiò e c'è il sesto gol e fa Quaterna il numero 11 del Blu Grana al 38 minuto punteggio ancora più rotondo più tennistico siamo riusciti abbiamo rivisto l'azione la... della... del sesto gol dell'Aitec Denta il quarto personale di Calaiò sicuramente il numero 11 della ITEC si è um, dimostrato fondamentale per, per questo incontro, per questo risultato, per scendere da quello che poi è stato il risultato personale. Tutte le azioni, poi non dimentichiamo che c'è stato anche un gol che è stato annullato a Calaio. Un bellissimo, sì, un bellissimo infatti, gol in infatti. acrobazia. Comunque siamo a 4,5. e C'è ah, sì. <ride> sempre quel mezzo, <ride> mezzo sul tocco di, di Gennaro che è il tocco finale di De Gennaro. Ora non sappiamo se l'organizzazione del torneo da segnare il gol a Calaio oppure a De Gennaro. Per il momento noi lo diamo all'autore dell'ultimo tocco. Certo, infatti in questo caso bisogna dare spazio anche alla, alla regolarità. Quindi, chi è l'ultimo a toccare è l'autore del gol. Se fosse stato un calciatore avversario il gol sarebbe stato sicuramente di Calaio. E Però certo, in questo caso dobbiamo vedere invece l'organizzazione a chi deciderà di assegnare il gol buongiorno intanto calaiò, calaiò è arrivato a 15 gol in questo torneo e ancora cerca palla e ancora eh. chiama i suoi colleghi i suoi compagni a passargli la palla e quella è la fame del bomber eh, di razza immagino di sì. più, si può, più si segna e più si vuole segnare come è giusto che sia in questi casi no sicuramente certo. anche perché ne guadagna lo spettacolo in questo caso dei nostri spettatori e... intanto siamo entrati nel quarantesimo minuto di questa ripresa punteggio che la dice lunga sul, su quale squadra avrà la terza piazza in questo torneo ricordiamo Hightech Dental 6, Unit 1 Calaiò grande protagonista con una quaterna Unite che però non molla, cerca, il gol, cerca un nuovo gol anche per salvare l'onore, con Fusco che serve Montuori. La palla è leggermente lunga per il numero 7, bellissima l'intenzione di, eh, di Fusco, ma la palla è leggermente lunga. Quindi il portiere Minucci può intervenire e far ripartire ancora una volta la TEC dentro, che non si ferma neanche su 6-1. Quindi da Sifano a Calaiò, sulla destra per Abruzzese, avanza il numero 7 di Blauglana osserva il piazzamento dei compagni il cross di Abruzzese arriva dalla parte opposta dove c'è Camorani che recupera la palla. Camorani, il cross di Camorani per il numero 16 e c'è il 7 a 1 questa volta il gol di De Gennaro al 100% perché il tocco del numero 16 di testa in piena area di rigore sono soletto, porta a 7 le marcature dell'Hitec del Dental diciamo troppo solo soletto no? <ride> per mettergli di segnare sì, in effetti era mai... Ormai non c'è più storia, e, sicuramente l'iTech sta dilagando in questi ultimi minuti regolamentari del secondo tempo. E, evidentemente poi a un certo punto anche da parte degli avversari si innescano dei meccanismi per cui sì, ormai, cerchi solo la ormai... fine della partita, speri solo che finisca presto. No? Esatto, Insomma. ormai la, la non attende solo il fischio finale del, dell'arbitro. Intanto eh, si termina, termina il giro d'orologio anche il 41 esimo minuto, siamo entrati negli ultimi tre minuti di gara, immagino che non ci sarà recupero anche perché è talmente ampio il, il margine, il margine del, del risultato che non avrebbe senso considerando anche la stanchezza e il caldo che. Infatti si fa sentire a quest'ora per questo suono. Anche se 7 a 1 per chi non ha visto la partita può sembrare un punteggio senza appello, in comunque, realtà bisogna fare comunque attenzione quando si, si tratta insomma, di situazioni del genere. Perché anche è... è opportuno ricordare che quando c'è stata la parità numerica, 11 contro 11, il primo tempo è terminato eh, con, con il 2 a 1, quindi con il vantaggio minimo, poi certo, l'espulsione un... del portiere. Le sorti eh lo sciale ha cambiato un po' le, le sorti dell'incontro. Quindi, tutto il secondo tempo in inferiorità numerica certo. e sono arrivati altri gol, gli altri cinque gol, che hanno portato eh per il momento il punteggio sul 7 a 1 per l'Aitec Dental. Per il momento, perché magari ci aspettiamo che ci possa essere ancora qualche altro gol? Sì, perché poi giustamente subentra anche un po' di, di sconforto nelle file certo, della squadra certo, che è sotto di così tanti gol. Anche se ora Fusco con un pizzico d'orgoglio prova a portare qualche pericolo a porta avversaria, scamba con Monturi, si gira Fusco, la buona conclusione però ribattuta dalla difesa dell'iTech Dental. Che ha fatto il suo dovere anche la difesa, eh? sicuramente è una buona prestazione anche dei difensori dell'iTech. Sì, ma al di là comunque del punteggio dell'informità numerica dobbiamo dire che comunque l'Aitec dental si è fatta preferire per qualità nella manovra, certo. per idee forse più chiare di gioco. Più volontà anche, insomma, quello che era il obiettivo finale e ancora cioè, ancora insiste sì. l'Aitek Dental con Abruzzese, però torna indietro ora è Calaiò che è arretrato nel cerchio di centrocampo mm -hmm. scambia con Stefano si sviluppa sulla destra la manovra dell'Aitec del Dental mm. palla ancora per Calaiò limite dell'area di rigore Calaiò prova a liberarsi per il tiro ora torna indietro e il suo tocco per il compagno in area di rigore viene intercettato dalla difesa avversario 44esimo l'incontro sta. E con 50 secondi d'anticipo l'arbitro Lazzaro dice che può bastare per questa finale del terzo e quarto posto della CS Kennedy Cup. Gara che ha visto l'Hitec Dental vincere per 7 reti a 1 sulla UNIT quindi Like Tech Dental conquista il terzo posto il quarto posto per la UNIT ricordiamo eh, le reti nel primo tempo Calaiò all'undicesimo il pareggio di Bonanno al quarantunesimo, quindi ancora Calaiò al 43 poi nella ripresa di Laga eh, la squadra blucrana con eh, Morra al secondo minuto De Gennaro all'undicesimo ancora Calaiò sul rigore al ventottesimo quindi Calaiò al 37 e De Gennaro al quarantunesimo. amici di i Piaventi per questa gara è tutto, eh, ci ricolleghiamo tra qualche minuto per seguire insieme la finalissima tra il primo e secondo posto tra l'Atletico Napoli e la Super O. Mauro Guerrera per il momento vi saluta, ci risentiamo tra qualche minuto.